È uscita questa notizia qualche mese fa sul giornale dell'arte chi era il giardiniere di van gogh mistero risolto non ci dormiamo la notte ma da oggi sicuramente riusciremo a fare sogni tranquilli perché finalmente è stato identificato il modello del ritratto di giardiniere che è conservato alla galleria nazionale di arte moderna di roma scherzi a parte questo è sicuramente uno dei più bei ritratti fatti dall'artista durante il periodo del manicomio il soggetto pare essere un certo jean Barral, un contadino che probabilmente lavorava a giornate eh, nei giardini dell'ospedale psichiatrico di Saint Paul de Mosol in Provenza. Non vi sto a raccontare tutti i passaggi che hanno permesso di arrivare a questa conclusione. Se vi interessa andatevi a leggere l'articolo che trovate linkato nel blog o nella descrizione di YouTube. Ma la domanda che mi faccio e vi faccio è, ma adesso che lo sappiamo, che cosa ci cambia? Cosa ci cambia se il soggetto di un'opera è Jean Barrallo, Tizio Caio, qual è il valore che questa informazione aggiunge realmente all'opera? Adesso è più bella o più affascinante di prima, la guarderemo con occhi diversi? Ci aiuterà a entrare nella mente di Van Gogh per capire cosa gli passava per la testa mentre era in manicomio? Sicuramente no. E allora perché c'è qualcuno che per anni e anni si mette lì, si scervella, fa ricerche, impiega del tempo per cercare un'informazione del genere. Sinceramente non lo so. Forse è questo gusto della ricerca un po' fine a se stessa che rapisce molti storici dell'arte che sono sempre a caccia di quella notizia o di quell'aneddoto che nessuno sa. Forse a volte, come in questo caso, se nessuno lo sa è perché in realtà non gliene frega niente a nessuno. A volte ho la sensazione che ci sia proprio un accumulo di informazioni un po' inutili o non molto utili comunque alla comprensione né dell'artista né della sua opera, ma che anzi a volte proprio ci distraggono uh, dal rapporto con l'opera che a mio avviso dovrebbe essere più esperienziale che nozionistico comunque se capitate a Roma andatela a vedere io in generale con i grandi musei ho un approccio del genere anziché farmi il tour de force vado a vedere poche opere mirate che ho già individuato in precedenza, cerco di godermene poche ma buone quindi se andate a Roma fate un salto alla Gnam e datele un'occhiata, non è molto grande è una tela 61x50 ma è davvero un'opera molto piena di significato. Intanto c'è il tema del ritratto che Van Gogh amava molto e che riteneva essere sicuramente la parte migliore del suo lavoro. Poi c'è quello del rapporto con la natura, in questo quadro cosa abbastanza rara, troviamo un paesaggio molto ben definito e scandito, ci sono tutti questi fili d'erba molto ritmati eh, che si contrappongono a questi arbusti eh, realizzati con delle pennellate molto più caotiche. Un altro tema molto interessante in quest'opera è quello dell'accostamento dei colori primari e complementari, ad esempio nella maglietta e nella camicia vediamo che si alternano il verde, il rosso, il giallo e il blu, con una scelta proprio metodica che è una cosa abbastanza ricorrente nelle opere di Van Gogh. Insomma, un bel quadretto che abbiamo qui in Italia e per di più è solamente uno dei tre presenti nelle nostre collezioni pubbliche ed è sicuramente il più importante e il più interessante. Quindi adesso che sappiamo anche chi è, possiamo andare lì e dire alla galleria di cambiare la didascaria perché probabilmente c'è ancora quella vecchia chissà se l'hanno già fatto. Ho provato a e controllare sul sito della NYAM, ma il loro sito è una cosa davvero imbarazzante. Non si capisce come un museo così importante nel 2019 possa avere un sito così inutile. Per fortuna che c'è Google Arts and Culture che sopperisce alle nostre lacune e ci permette di fare un viaggio all'interno di questo dipinto che possiamo vedere con una definizione davvero pazzesca, si riescono a vedere le pennellate grasse e materiche di Van Gogh quasi come se fossimo davanti all'opera. Anche Google però ancora non sa che non è un giardiniere e che si chiama Jean Baral. Diciamoglielo.